Siamo qua dentro a fare il nascondino su Minecraft. Ehi sei contento? Sì sì contentissimo Siamo venuti fino a questo castello Che poi peraltro in questo video ci saranno di nuovo I minigiochi su Minecraft E ovviamente questo castello è molto Importante perché si raccontano Leggende paurose su di lui Quindi dobbiamo stare attento e soprattutto Sì non lo sapevo Sì e tu devi alzare proprio la voce perché sennò poi dopo Eh sì eccomi adesso sì No, non stai alzando la voce. Più eh, infatti sei super Era laggiù in fondo. Sì, sei super, ma guarda che stai ancora parlando basso tu. Ma come? Gabri, stai abbassando troppo la voce. Idiota? Ma in realtà io stavo parlando forte. No, non stai parlando forte. Allora, eh, si, si sale ancora. Porca puzzarda! Forza, vieni, vieni, vieni. Non abbiamo tempo da perdere. Perché qua ci sono un sacco di cose, di posti segreti in cui ci possiamo nascondere. Perché sì, giocheremo nascondino molto bello, secondo me, nascondino. A ah, te piace, Gabri, il nascondino? Lo adoro, è bellissimo. Bene. Bene, allora. Mh, eh, parto a nascondere io, cioè dico a cercare io. Quindi tu nascondi. Va bene, vado, via. Intanto io. Uh, sono qua che cammino E poi comunque non posso sentirlo A meno che non usiamo tipo il walkie talkie Che è tipo la mia mela d'oro Il do walkie talkie che peraltro posso anche mangiare Quando ho fame perché ne ho tanti walkie talkie quindi, bene, sono contento così Ah, qua poi qua ci sono un sacco di alberi, alberelli, alberacci, alberoni eh, Strani, molto strani devo dire, ma molto particolari e molto belli mi, mi fanno piacere questi alberoni E poi dopo qua ci sono chissà perché Qua c'è un ponte e poi c'è molta nebbia, infatti non si vede praticamente niente E questo castello chissà dove porta Poi spero che Gabri non si nasconda in posti troppo difficili perché non avrò voglia di... In realtà... Posso usare, aha, posso usare il mio potere di super uh, cosa, come che si dice, super uh, spectator cioè... Trovatemi il Gabri che si nasconde in una di queste stanze ragazzi, forza, secondo voi dov'è Gabri, eh? In questa stanza forse? O in questa stanza? Beh, ditemelo, ditemelo, scrivetemelo nei commenti E ovviamente vi lascerò il tempo per scrivere dove si trova Gabri, uh, quindi vi lascerò 5 secondi 5, 4, 3, 2 1 Bene, avete scritto nei commenti? E eh, non barate, però sapete, non barate. Adesso vi dirò dove si trova nonno. Beh, nonno si trova, no, si troverà qua, ovviamente, ovviamente. Eccoti qua, ciao, Gabri. Yay, mi hai trovato, Tator, Cioè, nel senso, posso vedere tutto quanto. Insomma, posso vedere tutto quanto. Io posso essere super pro. Quindi, ovviamente, barerò come al solito. Ma magari in questi barili hanno nascosto, nascosto qualcosa. No, non ho nascosto assolutamente niente. Allora. Andrò a cercare Gabri prima di tutto normalmente perché così poi dopo non si insospettisce, anche se io un po' di paura ce l'ho perché sinceramente non vorrei, no che da questa parte si esce, dicevo un po' di paura ce l'ho perché non vorrei che lui scoprisse i segreti, ci sono qua dentro, ma scusa dove, no seriamente dove è andato? Cioè nel senso come si fa ad andare, ma, ma, si sta avvicinando speriamo che non mi trova. Ma dove sta dove chi sta parlando? Ma io l'ho sentito, ma c'è... cosa? Cosa ho sentito? No, no, no, aspettate, raga, cioè io io allora oh porca puzzona schifosa, dobbiamo capire bene dove si trova. Chissà dove sarà mai. Sarà qua dentro per forza. È qua, dov'è? Dai, l'ho sentito parlare. Che puzzone! Forse sarà in questi quadri, posso che ma io boh ah forse qua sotto magari esatto può essere che magari andando qua sotto ci sia qualcuno dico sotto questa scala io spero vivamente di sì perché sinceramente mi sto anche chiedendo se sto andando giusto perché non, um, non è che sono proprio convinto dato che questo castello sembra enorme eh, eh. C'è cioè pure l'eco si è sentito molto no l'eco mamma mia enorme eh, eh, vabbè basta se sennò... no cringe però uh, aspetta, che chiamo Gabriel Walkie Talkie. Pronto, Gabri? Sì, Dunis. Allora, dimmi un attimo, dove sei finito? Eh, in un nascondiglio bellissimo. Cosa vuol dire? No, già, mi devi dire assolutamente tutto. No, però, Gabri, tu devi alzare la voce, sai. Ah, si sta scaricando il Walkie Talkie. Stai scaricando. No, uh, spero ti si ricarichi immediatamente perché non, non la scampi in questo modo Avvicinati al walkie-talkie, se no non si sente bene Mi si è ricaricato Dunis, dove si trova il tesoro? Il tesoro, caro Gabri. Beh, lo dovranno trovare i nostri amici nei commenti. Quindi vi daremo chiaramente 5 secondi. Qua dentro. Cioè dico qua. Insomma, in uno di questi cosi si troverà il tesoro. Forse ve l'ho spoilerato, chissà. E praticamente voi dovrete trovarlo. Dov dovrete indovinare nei commenti se avete voglia. Però senza barare, i puzzardini. Il tesoro dove si trova. Quindi vi darò 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Bene, abbiamo finito. Adesso, forza, adesso vi farò vedere dove si trova il tesoro. E che tesoro Secondo è? me è qui. Ok, va bene, tu scava, scava, scava Sono molto contento di vederti, guarda, io troverò Oh, oh, oh ho trovato il no. tesoro E tu sei caduto purtroppo nella lava Perché sei scemo E <ride> eh, meno male, allora parla, vai Allora, io sono in nascostissimo In un posto che non dirò mai mm. Ok Va bene, allora sono contento che non mi dirai mai Perché, uh, niente Ho chiuso il walkie-talkie quello Quell'ingenuo Puzzone, scurreggione di uh, fate e fatate. Praticamente non sa che io adesso posso usare le mie, le mie magie. o oh, sono vicino a lui. Chissà cosa dice. <ride> Sentiamo adesso. Non sta parlando perché probabilmente penso che, tipo, stia cercando di stare zitto. Però adesso se mi compaio dalle scuole, non sapevo dell'esistenza. Eh sì, non sapevi. Brutta schifoso, ti ho preso ormai. Ti ho preso. No! Sì, ti ho trovato. ero proprio là dietro, sai. Ah, uh -huh, sì, sì, sì. Quindi, niente. Adesso... Ora cercherò io. Va vado, vai, nasconditi, via, nasconditi. Sì, ma stai calmo, scusami. Cioè, nel senso, boh. Uh, non lo so, mi, mi voleva uccidere. E poi comunque sbaglio stava parlando basso di nuovo? Cioè, nel senso, questo Gabri è proprio puzzone schifoso. Ok, bene, bene, non so che cosa stavo facendo Non riesco nemmeno a camminare dritto Forse perché avrò mh, camminato troppo Avrò corso E poi qua ci sono una serie di torce Che comunque mi sembrano molto strane Perché questo tipo di torce Io non le ho mai viste in giro In questo castello su Minecraft Non le ho mai viste, mai viste, mai viste Quindi non saprei proprio cosa, cosa pensare Oh, però qua dove si va In giro Si va in giro Sì, esatto, qua ci sono tipo uh, Passaggi segreti Magari si va nelle segrete del coso qua del castello. Che caspita, ne so io cosa dovrebbe essere questa cosa. Poi qua c'è un camino. E da questa parte dov'è che si va? Ok. Ah, sto trovando dei barili. Ho paura però dopo che, Gabri, se vado troppo in là, non mi troverà mai. Però in realtà io potrei usare il mio trucco anche per spiarlo mentre cer mi cerca, perché ovviamente io non è che sto fermo, io ho le pulci nel sedere, non posso stare fermo, minimamente. Cioè se sto fermo, probabilmente, il mio cervello mi dice di muovermi, però qua io sto continuando, ah ah, questo stupidone scurreggione, puzzardo, cagone, non mi troverà mai, <ride> povero Gabri. Gli sto, gli sto dicendo le peggio cose, lui ignaro di tutto quanto, non lo sa, poverino. Eh, però potrei usare il walkie-talkie Pronto, Gabri, mi senti? Eh, sì, ti sento Dove ti sei nascosto? Eh, ormai sono tipo super via proprio ah, sì? cioè. sì? mi sono nascosto Beh, io ti troverò sicuro Ti dovrò trovare Ok, va bene Allora ci sentiamo Trovami, trovami Forza Ah, ingenuo, pur, purcone, purcone Ah, non mi troverà mai, ok, lo so io Anche perché da mezz'ora che sto camminando non, mi, mi sa che mi son perso Può essere questa cosa? Eh, potei essere un po' un imbecille Però vabbè, oh, dopo tutto ogni, ognuno è un po' un imbecille, no? Giustamente, un po' un imbecille ognuno Spero che vi stiano piacendo i minigiochi Su Minecraft, sono molto belli questi Minigiochi su Minecraft che noi stiamo portando Intanto eh, sono. Oh, è qua sotto dove si va Però è un po' illegale andare fuori dal castello Non si dovrebbe andare, cioè nel senso è una cosa che Non si fa, se si fa probabilmente viene, Si viene puniti penalmente almeno Su Minecraft da Dunis. dico penalmente Perché chiaramente Minecraft avrà Delle regole eh, di Dunis. però chiaramente Perché non, cioè nel senso Minecraft Però posso usare la Spectator, no? La Spectator la posso usare, e posso Posso andare, che è praticamente la modalità spettatore, spettatrice, Minecraft spettatrice, praticamente ora posso tipparmi da Gabri e lo sto spiando? Cos'è che starà facendo? Ok, sto vedendo che sta camminando verso questa strada, forse ha trovato il modo per trovare appunto... La strada in cui sono andato io, però mi sa che è un po' imbecile perché si è bloccato dentro le alghe Che scurreggione, guardatelo, non riesce nemmeno a saltare le cose perché scurreggia Ha un culo troppo grasso per poter fare le cose E poi sta prendo queste cose e mi sta dando molto fastidio Aspetta che adesso uso il walkie-talkie Pronto? Dunis Ehi là, cosa stai? Dove sei? Eh no, ti sto cercando da due ore, però non ti trovo È colpa tua che non mi trovi, perché non mi trovi? Ma no, non è vero eh. Sì, certo. Vabbè. Uh... Avrei scelto un nascondiglio illegale. No, io. Non no, mi... quando mai? Eh esatto, non mi permetterei mai. Cioè, Gabri, come ti permetti di dire di, di giudicare la mia persona? Ma io non sto neanche più trovando la strada da dove sono arrivato. Eh, perché puzzi, hai alleghi piccolè. Ha leggia piccolè. Ah, no, ho trovato l'uscita. hai trovato un'uscita però. Sì, ti troverò, ciao. Oh Santa Maria, e sei di nuovo incavolato di nuovo forse. Forse perché se si è arrabbiato perché non lo so, pensa di trovarmi. In realtà non, non mi troverà. Oh, ma questa parte del castello io manco la conoscevo. Chissà che cosa starà pensando lui adesso, probabilmente sarà pensando me. Sto trovando Dunis! Cioè, lo sto trovando praticamente. Questa è una batata di sicuro! Oh, oddio, ho avuto un leggero rospo uh, che parlava in altre lingue dentro il sedere. e <ride> Però, No una cosa brutta questa in effetti Ora che ci sto pensando Non, do non dovevo dirlo mi, mi sono sabotato da solo Porca puzzarda Però è meglio che io metta altre musichette Perché sono molto carine le musichette Non mi arrenderò mai Non troverò quello là Ma come si permette di dire quello là Ma scusami Ma io non so veramente ma... Vabbè ok basta Mi faccio vedere perché sono arrabbiato adesso Gabri dietro di me Ormai non ah, l'ho trovato. No, non mi hai trovato. No, non mi hai trovato. Scusa, mi sono fatto vedere io. Non mi avresti mai visto. E poi ti ho sentito, sai? Ti ho sentito quando hai detto quello là. Come ti sei permesso di dire quello ah, là? Ah, quindi eri qui vicino. Sì, sì, però non mi hai visto, quindi non mi hai trovato. Eri sull'albero. No, no, non ero sull'albero. Non ti dirò dove sono perché sennò poi tu mi robi il nascondiglio. Non vale, dai, che schifo. Eh. Ma qua possiamo nasconderci qua adesso. Ok, va bene, vai a nasconderti Io intanto, insomma Va bene, insomma, vado Ma in realtà questo... No, in realtà abbiamo finito, Gabri In realtà... Ah. Eh, non ho più voglia Cioè, nel senso, vai a quel ma paese no, ma io voglio ancora giocare Ecco, È eh, troppo tardi uh... Ah, di... Giocherò mannaggia. da solo No, no tu, sa, vieni qua che è bello qua Vieni, vieni, vieni, praticamente bisogna sempre stare Sul bordo del... Perché, eh, vedi, qua sotto Se tu guardi, io dove sto buttando Questa torcia lo ah! sapevo. No, non lo sapevi. È morto, purtroppo. Addio.